Ecco come è stato montato sul mio arco il, il rest spigamar. Vedete, io gli ho dato, alla fine ho dato due giri e mezzo di ritorno dal, dalla battuta e per me due giri e mezzo sono... La, la sensibilità di pressione vedete la sensibilità della pressione che fa sì che io ho la rosata migliore a 18 metri con questa rosata a 18 metri io sono in linea da 5 a 50 metri e i 5 metri da 5 a 10 metri sui pidocchi eh, le frecce volano dritte perfettamente e non hanno nessuno sbalzo di, eh, di, di rimbalzo eh, niente è stato messo qua il, il, il dado il bullone per, per per poterlo fermare poi abbiamo il nostro bottone questo vedete è il, lo spiga map vedete dalla parte opposta invece dalla parte opposta eh, su tutti i tipi di archi funziona bene perché anche su questi tipi di archi che sono molto stretti vedete che qua c'è questa, questa luce. Negli, negli archi spigarelli dove per l'appunto è fatto apposta il, il, il rest, eh, questa luce non c'è e il, il rest va eh, esattamente, esattamente abbattuta con il riser ecco questo è lo spostamento che io ho ricercato e che ho ottimizzato in questo modo qua ovviamente agendo sulle altre viti io ottengo anche il, il classico ritorno del rest magnetico e lo posso regolare eh, di conseguenza come come preferisco ok